per tutti gli italiani. Ma veniamo finalmente ai veri protagonisti di questa giornata, i candidati. Ricordiamo che il premio Retè consiste in sei categorie: la comunicazione di impresa, comunicazione pubblica, comunicazione sociale, comunicazione finanziaria, comunicazione interna e media. Torino Social Impact è una piattaforma ma snella, leggera eh, sostanzialmente è un manifesto a cui eh, chiunque può aderire sottoscrivendo semplicemente una serie di impegni come appunto promuovere il valore dell'impatto sociale. Questo ha fatto sì che nel tempo a questa piattaforma hanno aderito oltre 220 entità. Li chiamo entità perché si, sono le, le più diversi tipi di organizzazioni si va dalle grandi fondazioni bancarie, alle fondazioni di famiglia, alle fondazioni di impresa, alle aziende profit che vogliono però occuparsi di corporate social responsibility, alle eh, aziende e, e eh, associazioni del no profit, le cooperative e non solo. Quindi davvero una varietà, una moltitudine di eh, enti, organizzazioni, società che trovano in questa piattaforma una rete di connessione, l'opportunità per costruire assieme progetti, ne sono già nati diversi all'interno di Torino Social Impact e proposte, suggerimenti, idee anche per la modifica della legislazione, stiamo lavorando ad esempio sugli appalti sociali, altri temi su cui stiamo lavorando sulla borsa sociale, trovare un mercato in cui le aziende siano quotate non solo per i progetti ma anche per le ricadute sull'impatto sociale sul territorio e eh, un altro tema su cui stiamo lavorando la valutazione dell'impatto sociale abbiamo un corso eh, che è oramai alla terza edizione che ha formato più di 200 eh, persone che hanno pagato per essere formati sui temi della valutazione dell'impatto sociale tutto questo mondo, tutta questa piattaforma è gestita e organizzata dalla Camera di Commercio con il supporto di compagniamenti di San Paolo e eh, appunto è stata creata oramai cinque anni fa e, e continuano ad andare avanti pensando appunto a nuove traiettorie di nuove sfide per il eh,